Ci dobbiamo sbrigare perché c'è il tramonto e voglio fumare al tramonto. Non voglio fare un video statico fermo dove non mi va di parlare oggi, quindi voglio fumare una canna al tramonto e stare tranquillo, porca merda. Non so se tenere gli occhiali, perché sembra mezzo spigato con gli occhiali, quindi non lo so. Boh. Alla fine sono uno spigato che si fa le canne. Be, be, be, be. Allora, allora, allora, allora. No, spegniamo. Partiamo. No, no. Cazzo. Ecco, vedi? Vedi perché bisogna accendere la luce? Dio. Oh, oh, io, io, io, yo Tramonto, il tramonto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Magia, che magia cazzo! E però ci staccali? a sì, sì. sì, sì. Guarda se per mortarci sono in livello <susurra> Che poi io tutto nella vita mi sarei aspettato che cioè, mi sarei aspettato una guerra mondiale, la terza eh, guerra mondiale, cose, cioè, distruzioni, guerra toniche. 18 anni che non possiamo uscire. Guerratomico, cioè, invece no, posso uscire perché c'è sta un cazzo di virus. Sì. Max! Max! Max! Si sente Max. Eccolo! Che arriva? Scusa. <ride> non paura non lo oh. posso... no, no, fanno più, eh. Sai che voglio fare? Voglio salire su quel cazzo di albero. Non è sport, non c'è bisogno ragnatele, cazzo. Cioè non è I gatti Ci vanno i gatti, vanno I gatti ci possono salire, io vanno... no. Ma no, non è così difficile da poter fare. Sai che devo dire a papà? Cosa? Detagliasti cazzo di <ride> Dei rami, Dei rami. Dei rami. <ride> Sai perché? Perché almeno quando è al tramonto mi c'è schiaffo qua sull'arberetto del merda? e beh. oh fesci sì, c'è qualcosa dentro Eh qui. sì, eh sì, ricca, io non ti volevo dire perché può essere che ti eh, piaceva così. però. Così? No, non ti cometto qua. Eh no, c'è qualche cosa che spiegola Credo scendi Ah, ah, mi sono fatto male A che? A ginocchio <ride> Così, a caso Max, hai visto? Sono un gatto pure io Ah, moppa la cacca <ride> E io non è più a guardare Il tubo, riprendi il tubo Ma quale tubo? Quello lì oh. Guardiamo fino a dove arriva <ride> Wow Non so che cazzo fa Carcola a giorni, cioè a zero, proprio. il pallone del merda mi arriva al 23 cioè. Il 23? Che poi ho letto un articolo dove ci stavano i corrieri dove chiedevano ai propri clienti di, di non ordinare cazzate Perché anche loro hanno paura E eh beh E io ho ordinato un pallone Vabbè però beh, cioè, il pallone c'è stato voglio dire Non so che fa Che fa un pallone? Lì c'è una bomboletta viola Mettiamo a fare qualche cazzata Ecco, ho dovuto pure ricomprare il bumboletto. Eh, boh, l'avevo fatto. Però appena sì. finisce tutto, sì. mo, voglio mettere a fare qualche cazzata. Mm. Passa il tempo. Eh, giusto bene. Prima voglio comprare un po' ah, i battlefield. 5. Fatemi dei gameplay. Che è? Perché pure le persone che ti fanno le donazioni, cioè Ciccio l'ha i soldi su questo, c'è sta un pischello che gli ha dato Ciccio. troppi, troppi soldi a Ciccio, tipo 5.000 euro a botta, boh, boh, 200, sì, 500, 1.000. ma che 1000. Mi piace ciccia gamer. Sì, ho capito, ma non è che io puoi darci. Mi piace ciccia gamer. Non è che puoi investire su di lui, cioè. Pensa tipo hai una cena con i parenti della tua ragazza. Tu che lavoro fai? Ma io. Io faccio i video su YouTube. Faccio gameplay? Faccio video, cioè tante, quelli dove. ci sta quel gioco a cubetti Ma quelli dove spari. Eh, quello spacca capo. Ma Minecraft. Bravo. Mazzi. Guadagni? Ah, Guarda in realtà ora ti ho... Ma ti pagano? Guarda in realtà ora ho sbarcato la soglia dei mille iscritti Quindi eh, insomma però tra un po'... il mio traguardo è già assegnato Quindi sicuro Dopo 5000 iscritti inizierò tipo a live a fare 5 euro di donazioni Cioè eh. tutta botta <ride> Cioè quelli sì che spaccano E quindi al mese mi ritrovo con tipo Boh, 400 dollari donati così. Wow. Bomba, cioè, capito? Io così mi mantengo da vivere. Guarda che c'ho un amico che si è comprato un appartamento a Garbatella Monolocale. Monolocale Oh, ma carino, eh. Oh, carino. È troppo figo. <ride> e lui, guarda che gli fai i sordi per i su YouTube, eh. Lui fa tipo. Lui, guarda, sta già a 10.000 iscritti. Quindi, diciamo che gli 800 euro al live, cioè, no, al live al mese li fa, dai. sì sì, Porco due. no, No eh? No! Cacci tua, ma sono un